Buongiorno a tutti. Buonossi a tutti. È bello vedervi qua anche oggi. È bonito averti qui oggi. Anche se praticamente è praticamente l'ultimo culto dell'anno, questo che facciamo. Aunque è mm praticamente -hmm. l'ultimo culto dell'anno. È stato bello poter aver eh, fatto la pratica della, della guarigione. È bonito aver fatto la pratica della sanità. Quelli che stanno imparando nel mentorato continuate a fare pratica y los que estáis aprendiendo en el mentorado seguir haciendo práctica porque nosotros nos volvemos buenos cuando repetimos las cosas cualquier cosa en la vida que quieras hacer en la vida al inicio es difícil, al inicio es, difícil. es complicada pero piante a lo que tú continúes a hacerla y a practicarla pero poco a poco mientras vas practicándola alla fine diventerai bravo in quello che fai al final ti volveras bueno in lo que haces quindi continuate a praticare Así que seguir continuate a pregare per i malati seguire per i quando avete la possibilità, possibilità. Grazie. Eh, sí. continuate a pregare per le persone seguire per le piano piano farete esperienza uh, poco a poco vais a fare esperienza e migliorerete nella vostra preghiera e vais a migliorare la vostra relazione e all'inizio dell'anno noi siamo partiti dicendo che questo era l'anno dell'espansione e all'inizio dell'anno abbiamo sempre stato dicendo che questo è l'anno dell'espansione e la verità siamo cresciuti tanto e, hemos mucho. e diciamo che l'espansione non è eh, in orizzontale come numero e l'espansione era in orizzontale come numero ma deve essere in profondità, nella qualità Però e in quest'anno ci sono state tante crescite dentro la vita di ognuno di voi Y estos años subieron muchos crecimientos en la vida de cada uno de ustedes. Y no más las personas en ya no seréis las personas que erais el año pasado. Y el año próximo no sabéis cómo seréis hoy. Y el próximo año no seréis cómo es hoy. Sol. Entonces hay esperanza. Así que hay esperanza. Sí. Si, te espejos, te si te ves a los te vayas a Si te vayas al espejo, te ves feo. El año próximo serás sí. bellísimo. El próximo año serás guapo. Però c'è una cosa che noi dovremmo acquisire quest'anno Però è che dovremmo quest'anno C'è qualcosa che dobbiamo fare nostro quest'anno E' qualcosa che dobbiamo fare nostro quest'anno E lo vogliamo vedere in secondo re e vamos a verlo in de Reyes. Capitolo, 2. capitolo 2 Leggeremo dal verso 8 al verso 11 Leggeremo dal versicolo 8 al 11 Poi magari a casa potete leggere tutto il capitolo 2 che è bellissimo Y a lo mejor acaso podéis leer todo el capítulo 2 porque es muy bonito. Entonces, uh, Segunda de Reyes 2 del 8 al 11. Tomando entonces Elías su manto, dóblolo y hirió a la, las aguas, las cuales se apartaron uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Y como vieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él dijo, cosa difícil has pedido, si me vienes uh, cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció, yendo a ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Este ¿Es un pasaje muy conocido? Es un pasaje bastante conocido. ¿En cuyo el Elías viene preso? in cui viene tomato, e il suo mantello cae a terra e il suo manto cae al suolo Eliseo prende questo mantello e riceve una doppia unzione una unzione. quando qualche uomo di Dio se ne va, algún di se va sempre c'è un mantello che cade, hay un manto che cade. e c'è bisogno di persone che siano disposte a prendere questo mantello persone che siano disposte a prendere questo mantello questo sarà un, anno sarà un anno in cui noi dovremo cercare di prendere il mantello di Dio che, sarà un anno in cui tendremo che agarrar il, mant il manto di Dio l'unzione degli uomini di Dio la degli uomini di Dio quando uh, Mosè è morto quando Mosè è morto Josué è succeduto è entrato al posto di Mosè Josué uh, entrò al, uh, al lugar di Moisés però Dio parlò a Josué. Pero Dios a Josué e gli disse: Mosè è morto. E le dijo, Moisés está Adesso sì. tu alzati e porta avanti questo popolo nel paese. Ora tu e al paese. E in quest'anno tanti uomini di Dio sono morti. E in questo anno molti uomini di Dio, o negli ultimi anni. Pensiamo a Billy Graham Pensando in Billy Graham Ola Roberts Ola Roberts Luis Palau Luis Palau uh, David Yonvichaud oh, sì. David Young David C'è stata una generazione che è morta una generazione che si morì E adesso c'è un'altra generazione che deve alzarsi E adesso deve avere un'altra generazione che si levanta L'altro giorno stavo vedendo un post su Facebook che diceva così L'altro giorno stavo vedendo un post su Facebook che diceva così se ne va la generazione di ferro Se va generazione di hierro e si sta arrivando alla generazione di, generazione di cristallo. Per dire che la nuova generazione è fragile. Per dire che la nuova generazione è fragile. E non ha la stessa stoffa, la stessa capacità della generazione precedente. E non tiene la misma forza della generazione precedente. Però invece quello che dice la Bibbia lo que dice la è che quello che viene dopo che lo che viene después ha il doppio dell'unzione di quello che viene prima. Tiene il doppio dell'unzione di quello che viene antes. Quindi mentre il mondo dice che la nuova generazione sarà la generazione di cristallo. Dice la la cristal, noi sappiamo che viene una generazione con una doppia unzione. Viene, una con una viene un tempo in cui la Chiesa deve entrare in un livello di fede più alto. Dove dobbiamo sperimentare le opere a la stessa manera como Jesús lo ha experimentado que las obras como Jesús las experimentó Elias se le salió al cielo Elias se subió al cielo ma pero este mantello pero manto bajó Él era allí a tierra estaba allí al suelo y la, domanda era, y la pregunta era ¿Quién lo andaba a ¿Quién lo iba a recoger? E oggi ci sono tanti manti che sono a terra. E oggi molti che suelo. Chi li andrà a raccogliere? Se tu studi la storia di Elia e di, Eliseo, Se tu la di e Eliseo, vedi che i miracoli che ha fatto Eliseo sono esattamente il doppio di quelli che ha fatto Elia. Vedi che i miracoli che ha Eliseo sono che ha Quindi Eliseo ha preso il manto di Elia. E sicché io ho tomado el manto di Elia, que il suo manto, ma il suo. Vedi i miracoli di Elia, los Elia. che los milagros Elías. Keria il suo ministero profetizzando la carestia sulla terra. Che l'impiaso suo ministero profetizzando una carestia e terra. E lui viene alimentato da un corvo, y era alimentado por un corvo Poi all'improvviso finisce il fiume e di repente viene uh, termina un rio. E quindi Dio lo manda da una vedova. No una che soltanto c'è un po' di farina che solo un poco di e un po' di olio e, un poco e con questo po' di farina e questo po' di olio e poco harina vivono tre anni e mezzo mangiando comiendo. tutta la famiglia. la famiglia e alla fine riunisce tutto il popolo sul Monte Carmelo e al final riunì tutto il popolo nel Monte Carmelo lui era l'unico profeta di Dio e era l'unico profeta di Dio c'erano tanti profeti pagani e scende il fuoco dal cielo e brucia l'holocausto e baja il fuoco del cielo e chiama l'holocausto e il popolo torna a Dio e il popolo vuole mu a Dio addirittura dice vicino a Rehaka le dice cerca di Rehaka mettetevi sul carro e torna a casa prima che piova ponte nel carro e vete a casa antes che che llueva però lui corre, corre, corre corre più veloce del carro e arriva prima. Però lui corre più rapido del carro e arriva antes. Quando dovete scappare da Jezebel. Quando dovevo dovete scappare da Jezebel. Un angelo gli porta da mangiare. Un angelo gli vuole comida. Questo era il manto normale. Questo era il manto normale. Ma quando arriva Eliseo, Però quando arriva Eliseo, le cose sono il doppio. Le cose sono il doppio. Lui la prima cosa guarisce le acque a mare di Genico. Lo primero es sana las aguas de Jericó. La gente lo ve y dice que es bueno el país, pero la agua no es buena. Que la gente lo ve y dice este país es muy bueno, pero el agua no está, no está bien. Y entonces le prega, getta de la sabbia, della, del sal en el agua. Entonces él tira sal en el agua. Y el agua se vuelve buena hasta el día de hoy. Mientras está caminando, 50 jóvenes rasados lo maldicaron. Mientras estaban caminando, 50 jóvenes rasados. Senza figo. Ah, bueno, Carlos, basicamente. Lo prendono Lo... in giro. Se de él. E lui li guarda, li maledice. E lui li mira, li Escono dei leoni e se ne mangiano 47 di giù e giù. E dice, veniamo dei uh, leoni e secamo se giovani. Um, Profetizzò la sconfitta dei nemici. Profetizzò la derrota dei nemici. Quando i nemici stavano assediando Israele. Quando i nemici stavano rodeando Israele. All'improvviso c'era la carestia arrivò l'acqua. Di repente la... stava la carestia e arrivò l'acqua. Lui profetizzò che sarebbe arrivato l'acqua. Però i nemici lo vedevano come sangue. Pero los lo veían come sangue. E quindi pensavano che erano morti tutti quanti. E pensavano che sarebbero morti tutti. E invece andarono lì e furono uccisi da Israele. Però furono lì e furono uccisi da Israele. C'era una donna che lo accoglieva. Had una donna che lo uh, riceveva. Però non poteva avere figli. Però non poteva avere figli. Eliseo gli dice: Fra un anno io verrò qua e tu avrai un bambino fra le mani. Che Eliseo gli dice: Tu, io vendrei qui in un anno e tu avrai un bambino allo le No, si, sì, no, non mi prendere in giro. non no, E tu, lo lo lo in giro. lì. E dopo un anno, weh, weh. E dopo un anno, weh, <ride> weh. E c'era il bambino. E lì è il niño. Poi questo bambino cresce e all'improvviso muore. E il segno cresce e di repente muore. Però Eliseo va lì e lo risuscita. E Eliseo va lì e lo risuscita. Apra gli occhi al servo che era cieco. Le apre gli occhi al servo che stava ciego C'è un esercito nemico intorno alla casa sua. Ha un esercito di nemico al reddito della sua casa. Un esercito intero per prendere un uomo. Un esercito intero per a un uomo. E il suo servo che ha inizia a avere paura. E il suo servo che ha inizia a tenere niente. Ma lui dice, Signore, apre gli occhi e vedere come sono i fatti. Però dice, Signore, apre gli occhi e vedi come stanno sossi. E il servo vede carri di fuoco tutti intorno a loro. Y así luego de carros de fuego todo alrededor de ellos. Y entonces, pues, prende este ejército enemigo y lo porta a digamos, prisionero. Entonces, toma este ejército y se vuelve esclavo. Addirittura un giorno, hace salir a gala el ferro. Hasta que un, un día, literalmente, hace uh, subir, digamos... El hierro. Sí, el hierro, sí, pero... Una, una una ferramenta, una ferramenta que estaban no una herramienta que estaban trabajando. ¿Qué era de hierro que cae en el agua? Que era de hierro se cae en el agua. Luis Bustos Ramos dijo, el ferro sale. Él uh, una rama en el agua y el hierro sube. Adittura quando è morto, guarisce la gente. Y hasta cuando se muere sana la gente. Es que escava, un fosso y eh había una persona que era morta porque estaban excavando un agujero por una persona que estaba muerta. El dato que arrivarono venici hanno fatto presto e l'hanno buttato in un'altra fossa. E come gli voleo sono gli amici, hicieron rápido y lo echaron en otro agujero. El Liceo era Eliseo. Y ahí estaba Eliseo. Le ossa di Eliseo. La, los huesos de Eliseo. Y sol, sol, soltanto tocando le ossa di Eliseo e fumo resuscitato. solo quando le huesos di Eliseo sempre resuscitò. Stop. Miracolo anche quando si è morto. Miracolo hasta cuando estaba muerto. O sea, la l'unzione era così forte sulla vita di Eliseo. La unzione era fuerte forte sulla vita di Eliseo che i miracoli furono molti di più della vita di Elia furono la vita e la stessa cosa successe quando Gesù morì sulla croce e lo stesso quando Gesù morì sulla croce la Bibbia dice che i morti risuscitarono dalle tombe la parola dice che i morti risuscitarono dalle tombe e apparvero alle persone nelle città e della gente in città perché quando c'è un'unzione straordinaria anche la morte deve sottomettersi. Hasta la morte si sommette. A Amen. O come dice Pietro. come dice Pietro. Atti capitolo 5 verso 14 verso 16. In Hechos, capitolo 5 versicolo 14 al 16. Ah, a ver, Atti. Capitolo 5 verso 14 al 16. Vale, Eccos capitolo 5 del 14 del 14 al 16 okay. y los que creían en el Señor se aumentaban, más, de, eh, se aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres tanto echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos para que viniendo Pedro a lo menos su sombra tocase alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos los cuales todos eran curados se immaginate che l'ombra di Pietro guariva le persone immaginate che la, la sombra de Pedro sanava las personas. o addirittura dice di Paolo che un asciugamano che lui usava per asciugarsi o addirittura dice di Paolo che una toalla che lui usava per secarsi lo mettiamo sui letti dei malati e i malati guarivano lo ponivano nei lecchi dei malati de e questo sanava manti di unzione. unzione perché il Regno di Dio è potenza perché il Regno di Dio è potenza El reino de Dios no es palabra. El reino de Dios è no es Il regno di Dio è potenza. potencia. El reino de Dios es poder. Y hoy vivimos un tiempo en que hay tanta palabra. Y hoy vivimos in un tiempo en que hay tantas palabras. Pero poco poder. Le personas vienen in la iglesia La gente viene a la iglesia enferma. Viene a la iglesia con problemas. Y reciben tante palabras. Y recibe muchas palabras. Ah, pobrecito. ¡Ay, pobrecito! P pregaremos por ti. Vamos a hablar por ti. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. E passa un anno. Ah, poverito, pregheremo per te. Ah, poverito, vamos a parlare per te, tranquillo. E passano due anni. E passano due anni. È sempre più poverito. E sempre più poverito. Pregheremo per te. E passano dieci anni. E si muore l'uomo. E si muore. Eh, però era una brava persona. Però era una buona persona. Il regno di Dio non è parole. Il regno di Dio non è parole il regno di Dio è potenza il regno di Dio potere e dove non c'è potenza no non c'è il regno di Dio non no, c'è no, di Dio c'è religione religion. ma non c'è il regno e quindi oggi è facile vedere tante chiese iglesias, in cui c'è tanta religione in cui c'è tanta religione ah bellissime con l'aria condizionata ah, muy bien, con, el aire con le luci di effetto però la gente entra male Pero la gente entra che sta male. Ed esce male. E si sale uguale. Perché non c'è regno. Perché non hay regno. Ma no il regno di Dio è potenza. Pero el regno di Dios è potere. Dove c'è il regno, la gente viene cambiata. Dove c'è il regno la gente cambia. Dove c'è il regno, la gente viene trasformata. Dove c'è regno, la gente viene trasformata. E il regno c'è dove ci sono dei mantelli che vengono raccolti. El reino está donde hay mantos que viene recogido. Donde hay unción. No donde hay palabras. No palabra. ¿Quién tiene oídos? Oiga. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. tiene Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. a Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hay mucha gente que quiere copiar sistemas. Ah, es que he visto que en América meten las luces así, y ahora lo hacer yo, así viene gente. Ah, he visto que en América ponen las luces así, entonces yo lo hago también, así viene gente. Ah, metemos a cantar las hermanas con la miniconda, así con los niños. Ah, metemos a cantar las hermanas con la falda puerta, así vienen los chicos. Pero si deben venir para guardar a las chicas que vengan, pero si vienen para mirar a las chicas, para que vienen abbiamo bisogno dei manti necessitiamo mantos unzioni, di unzione che le prevede possano toccare e cambiare le persone che le persone possano toccare e uh, cambiare le persone quando Elia fu preso quando Elia fu retomato e il manto è caduto e il manto è lì vicino c'erano 51 profeti c'erano 51 profeti 51 profeti sapevano che quel giorno lì ci sarebbe stato un manto. 51 profeti sapevano sì. che questo già aveva un manto. 51 profeti lo avevano anche detto. 51 profeti hasta lo dicono. Ma tu lo sai che cosa deve succedere oggi. Però sai che deve passare oggi? Ma tu lo sai cosa deve succedere oggi? Però sai che a passare oggi? Tutti lo sapevano. Todos lo sabían. Però soltanto Eliseo ha preso il manto. Però solo Eliseo agarrò il manto. Perché? Qual è stata la differenza? Perché? Qual la differenza? Perché gli altri 50 lo hanno visto ma non l'hanno preso? Perché gli altri 50 lo dieron ma non lo, no lo agarraron? Perché non è semplice prendere un manto. No es tomar un manto. Non è per tutti prendere un manto. Non è per tutti prendere un manto. Le unzioni di Dio sono a caro prezzo, non sono semplici. Le unzioni di Dio sono a un prezzo molto caro, non no sono semplici. La salvezza è gratis es per tutti. La salvezza è gratis per tutti. Però le unzioni sono per quelli che veramente ne apprezzano il valore. Per launzione sono per la gente che realmente apprezza il valore. Cosa bisogna fare per prendere il manto? ¿Qué hay que hacer para tomar manto? La prima cosa, Lo è dare valore a quelli che hanno già avuto il manto. Es dar valor a los que ya tuvieron el manto. Persone che avevano camminato con Dio. Personas que avevano camminato con Dios. Eliseo, è stato a fianco a Elia. Eliseo fue estuvo al lado di Elías. Eliseo non ha camminato da solo. Eliseo non cammina solo. Ma era vicino a Elia per toccare il manto di Elia. che stava cercando di Elia per toccare manto. E ci sono tante persone che dicono, ah che bello, Dio guarisce. E ci sono molte persone che dicono, bueno, ah che bello, Dio sana. Ah, che bello, Dio ha fatto questo. Ah che bello, Dio ha fatto questo. Però non si mettono vicino al manto. non si del manto. Non camminano a fianco con persone che hanno unzione. Non si pono cerca di gente che hanno unzione. Molti non danno valore ai genitori Molti non danno valore ai Spirituali e naturali y Però se tu vuoi un manto, Pero si un manto Il manto è... arriva quando tu dai valore ai padri El manto llega das valore a los Tu non hai bisogno eh, di, un, di un pastore Tu, non un pastor. tu hai bisogno di un padre. un padre E hai bisogno di stare vicino al padre E hai bisogno di stare cerca del padre perché è lì che tu prenderai il manto dell'unzione. Perché lì il manto dell'unzione. Perché Dio unge Eliseo? Perché Dio unge Eliseo? Perché Eliseo è stato vicino a Elia? Perché Eliseo è stato cerca a Elia e ha imparato da Elia. E apprendò da Eliseo. Sapete, questo noi lo vediamo anche a livello lavorativo. Lo vediamo anche a livello di lavoro Perché molte aziende, quando c'è il cambio generazionale, si distruggono? ¿Por qué muchas, uh, muchas empresas cuando hay el cambio de jefe se destruyen? Imagínate una persona que tiene una gran familia. Imagínate una persona que tiene una carpintería muy grande. Que funciona, que, bien, que funciona, trabaja bien. Pero el hijo no quiere saber nada de esta familia. Pero el hijo no quiere saber nada de eso quando il padre sta a lavorare, lui sta in mezzo alla strada a divertirsi quando il padre sta lavorando lui sta por la calle divertirsi. E, e così cresce quando alla fine il padre morirà e al final il padre va a morir quella falegnameria sarà del figlio esa empresa del carpintero sarà del hijo però il figlio non saprà la differenza tra il legno e un chiodo. però il figlio o sea, non sa la differenza tra la madera e un una herramienta, un clavo perché non ha mai visto quello che ha visto il padre. Perché che il padre. non ha mai vissuto quello che ha vissuto il padre. Che il padre non è stato equipaggiato con quello che il padre sapeva. Non è stato equipaggiato con quello sì. che il padre sapeva. E quindi non ha potuto ricevere. Cioè lo ha ricevuto ma non ha fruttato quello che aveva visto il padre. Per questo lo ha ricevuto e quello che teneva il padre ma non pudo, o sea, no pudo dare frutto. Eliseo invece era a fianco di Elia. Quando Eliseo faceva le cose... Quando Elia faceva le cose, Eliseo vedeva come faceva. Quando Elia faceva le cose, Eliseo uh, mirava come si faceva. Quindi lui imparava anche la maniera pratica in cui Elia gestiva il manto. Así que él de como Elize, uh, el manto. E quando gli arrivò il mantello, e llegó il manto, lui già sapeva come fare. Lo piegò. Lo doblò. Lo posò nell'acqua. Dove sta il dio de di delio? Como oh, un perro, no sé hacerlo. Eso, Señor, he visto. Yo soy el manto, Señor. Viste que tengo el manto, y anche come funciona. Y sé cómo funciona el mare siempre. E el mare si ve el fiume, sí. bueno, el río. ¿Qué, ha con Josué? ¿Qué pasó con Josué? Josué era a fianco de Mosé. Josué estaba al lado de Moisés cuando Mosé abrió el arco. Josué estaba al lado. Cuando Moisés abrió las aguas, Josué estaba ahí. Cuando Moisés hablaba con Dios, Josué estaba ahí. Cuando Moisés, estaba montaña, Cuando Moisés estuvo por 40 días en la montaña, sin comer ni dormir, Josué estaba ahí en la montaña, sin comer ni dormir perché stava quando più possibile vicino a Mosè perché stava lo più cerca possibile a Mosè ed imparò tutto da Mosè e apprendì tutto da Mosè perciò quando Mosè morì perciò quando murió, Josué e... sapeva come portare avanti il popolo Josué sapeva come portare avanti il popolo e arrivarono al Giordano al Jordán, e il Giordano si aprì. e il Giordano si aprì. gli apostoli stavano insieme con Gesù Los apóstoles estaban con Jesús. Avevano la con Jesús. Y tenían la posibilidad de hacer práctica con Jesús. Jesús pregaba por los malos, pregaba por los endemoniados. Jesús oraba por los enfermos, por los indemoniados. Y ellos estaban ahí aprendiendo. Y al final empezaron a hacer las mismas cosas que hacía Jesús. E alla fine a fare lo mismo que él hacía. A empezaron a hablar como él hablaba. Que al final los llamaron cristianos porque sembravano e al final lo sì. chiamarono cristiani perché parecchiano a Gesù perché cristiano significa piccolo Cristo perché cristiano significa piccolo Cristo e così possiamo dire come Paolo è stato vicino a Barnaba. e così possiamo dire come Paolo è stato vicino a Barnabas come Timoteo è stato vicino a Paolo come Timoteo è stato vicino a Paolo e così via, e così via. E così. manti che erano lì. Che, stavano lì che sono stati presi da persone che hanno avuto eh, discernimento della paternità Que fueron agarrados por personas que tuvieron discernimiento de, de, ser, discernimiento de la paternidad. Que han la importancia un padre. Que entendieron la importancia de un padre. La importancia de cómo gestir un mantel. La saber cómo manejar un mantel. Prima di Antes de recibirlo. Dios no, no de Dios no te da nada que no seas capaz de gestir. manejar. Yo soy un Yo fui empresario por muchos años e non avrei mai affidato niente di importante e non avrei mai dato algo importante ad una persona che invece di arrivare alle 9 arrivava ogni giorno alle 9 e un quarto a una persona che invece di arrivare alle 9 arrivava ogni via alla fine del quarto sicuramente potevi pulire per terra nella... En eh, el local, en el negocio. Bueno, seguramente podrías ponerte a limpiar en el local, en la tienda. O cambiar una patina. O, cam, o cambiar una bombilla. ¿Pero cómo te puedo dar las llaves de un negocio en mano, si tú no riesces a tener un horario? ¿Pero cómo te puedo dar las llaves del negocio, de la tienda en las manos, si tú no puedes ni, ni llegar a horario? O sea, esto es una cosa humana. Esto es algo humano. Imagina la unción de Dios. Come Dio ti può dare qualcosa di prezioso? Come Dio può dare prezioso? Se tu non sei fedele nelle piccole cose. Se tu non respiri lo pecino. Se tu sei fedele nelle piccole cose. Perché se respiri nel lo pecno. Dio ti darà le grandi cose. Dio Dio las se sei fedele nelle cose ingiuste. Se hai rispondi in lo injusto, Dio ti darà le cose importanti e le cose giuste. Dio, Dio darà lo importante e lo giuste Amen. Amen. Non è semplice prendere un manto. Non è semplice trovare un manto. Però questo manto. Este manto è per coloro che camminano con fede è per chi camminano con fede quindi per chi camminano insieme con chi ha un, un manto ma anche perché cammina con fede ma anche con fede perché chi cammina con fede? perché chi cammina con fede? quando Eliseo preso il manto si inizia l'opera in base al manto Se puso in obra Toccò, col manto toccò l'acqua e iniziò il suo cammino. Con il manto toccò l'acqua e iniziò il suo cammino. Non prese questo mantello, lo mise in un quadro no. e ne fece una, una reliquia. Non tomò questo manto, lo puso in un quadro e lo hizo come a un monumento. Non disse, ah, adesso abbiamo il quadro, aspettiamo, vediamo quello che succede. Non dijo, come, ah, ora abbiamo il quadro, speriamo a vedere che passa. No, no, lui si mette in opera. Él se puso in opera. Smith e Swigginsworth. Smith World, che è considerato l'apostolo della fede molto conosciuto che come dice io faccio le cose Dijo, io so, io hago las cosas, non per ciò in cui che vedo non per lo che veo, ma per ciò che credo sì. che per che creo. Mm. quindi l'unzione è per coloro che si muovono in base a ciò che credono per questo l'unzione è per coloro che si se muovono secondo ciò che creano se noi non ci fossimo mossi in base a quello che credevamo, se noi non no si eravamo muoviti con quello che credevamo. Io non avrei mai lasciato il mio lavoro. Io non avrei lasciato il mio lavoro. Non sarei mai venuto qua a Valencia. Nunca avrei venuto qui in Spagna. Perché venire qui a Valencia? Perché venire qui in Spagna? Che cosa potevo trovare di più? Che potevo tenere più. Ma quando Dio ci parlò, noi ci siamo iniziati a muovere per fede. Noi ci a muovere per fede. E siamo qua perché sappiamo che Dio manifesterà la sua gloria. Siamo su Siamo pazzi. Siamo locos. Di fatto veniamo da una città che si chiama la città dei pazzi. De da un una città che si chiama la città de los locos. Perché c'erano cinque manicomi in questa città. Perché in questa città c'erano cinque manicomi. Tutti i pazzi, più pazzi d'Italia li portavano lì. Tutti i locos, i più locosi d'Italia li portavano lì. E poi uscì una legge che non si potevano più avere i no manicomi. E quindi li lasciarono per la strada. E li lasciarono per la calle. E perciò è chiamata la città dei pazzi. E perciò si chiama la città dei locos. Non Lo sto scherzando, è così. E' veramente così. Ah, <laughs> quindi se siamo pazzi, pazienza però la Bibbia dice, la dice che la croce è pazia per quelli che non credono che cosa può portare una persona a lasciare tutto quello che ha per seguire Gesù che uh, cosa può convencere a alguien per lasciare tutto quello che tiene per seguire Gesù se non è un amore vero per Dio non un, un para se non è una fede vera per Dio se non è una fede reale per Dio il manto non è per tutti il manto non è per tutti e per chi cammina insieme a persone con il manto. E per chi cammina con persone con il manto. E per chi agisce per fede. E' per chi attiva con fede. Ma anche per quelli che sono decisi. Però anche per quelli che stanno deciditi. Determinati. Per quel che stanno determinati. I cararmati. I stanchi. Che nessuno può fermare. Che nessuno può parlare. A volte ci sono dei credenti. Avec hai credenti. Ah no, questa mattina non vado vale in chiesa perché fa freddo. Ah, in questa mattina mm -hmm. non vado in chiesa perché hace frio. Mm -hmm. ¿O solo en Italia? En ¿O solo en Italia? Ahí. Ah, no, sto così bene, coperte. estoy así bien con oh. las coperas. Estoy tan bien en la sábana. Y es que sí. <risa> <risa> <risa> Me gusta dormir hasta la luna. ¿no? Me encanta dormir hasta la una. luna. <risa> yo recuerdo la residencia de una colega. Yo recuerdo el testimonio de una hermana che fu battezzata del, del Spirito Santo lei stava venendo il bautismo del, del Spirito Santo e Dio gli parlò che quella domenica l'avrebbe abbia bautizzato e Dio gli parlò che questo domingo lo abbia bautizzato nella Iglesia e quindi lei era contenta e, e stava felice e abitava um, un po' lontano dalla Chiesa e viveva un po' lejos della chiesa. quindi doveva prendere il treno per arrivare in Chiesa e quindi doveva prendere il treno per arrivare alla Chiesa però stranamente, Pero por alguna razón, quando, arrivò a la stazione, quando arrivò alla stazione, il treno non si è fermato. E sapete cosa fece questa sorella? Y que hizo esta, esta hermana? Quando il treno l'aveva rallentato, il treno si un lento, lei si lanciò dal treno e appena mise il piede nella chiesa e come puso il la iglesia non aveva ancora iniziato la, la riunione e il si Signore la bautizzò di Spirito Santo il manto non è per tutti il manto non è per tutti persone determinate se noi voliamo se noi voliamo se non possiamo volare, corriamo si no podemos volar, uh, corremos. Si no podemos correr, caminamos. Si no podemos, correr, si no podemos caminar, estiraremos. Si no podemos caminar, estamos por el suelo. Ma Pero no nos va a parar. Debemos continuar a ir Tenemos que seguir adelante. Porque quien, mano Porque quien pone mano al aratro y indietro, mira atrás, no, no es para bien para el reino de Dios. Amén. Amén. Amén. Puede rallentarse. Puedes ir más lento. Puoi tener obstáculos, è no stapolos. Ma diesti determinati. Per este manto no es para todos. Es para quelli que camminano con chi già ha un manto. che caminan con los que ya tienen un manto. Per para, para los que caminan en fe. Per quelli che sono determinati. Para los que son determinados. Per quelli Para los que no se distraen. Sapete quando Eliseo doveva andare via, sai, quando Eliseo aveva che irse, iniziò qualcosa di strano. E Elia Eli Eli disse vicino a Eliseo: Eliase le dice a Eliseo: eh, Guarda, Eliseo, io devo andare. Lì a Gerico, tu rimani qua, ti, ti vengo a trovare a Ritorno. Allora, uh, le dico a me, io devo chiedere a Gerico, così que tu ti qui e ci vediamo quando voglio. Fai qualche altra cosa che ti interessa. Fai quello che ti interessa. No, no, no. Pero no. Dove tu vai io sto. Dove tu vai io sto. E quando arrivavi in quella città gli dicevano, ma tu lo sai che deve succedere oggi? E quando arrivava nella società gli diceva, ma tu sai che va a passare oggi? Sì, sí, sì, sí, sì, sí, non dire niente. E, e lui come sì, sí, ma non dire niente. E quindi Elisa era lì di nuovo. E lì era Ah, adesso devo andare a Rama. E ora devo andare a Rama. Fai la cosa, rimani un attimo qua, io vado. quédate un rato qui e io me vado. No, no, no, dove vai? No, no, a donde <risa> dove tu vado io vengo. Dove tu vai io sto. E l'altra volta la gente, ma lo sai che oggi Dio si porta Elia? E l'altra volta la gente, ma lo sai che oggi si raptana Elia? Sì, lo so. Sí, lo so. Cállate. Yo sí. pienso que quella giornata e io andava male Eliseo che stava delante e Eliseo stava así, manteniendo el manto, agarrando el manto. Che alla fine disse ok he ho capito che que sai quello che que succede. Que al final Elías dijo, bueno, ya sé que, sea, que saben sabes lo que pasa. ¿Qué cosa te ¿Qué quieres que haga? Yo quiero la yo el doble de conjunción. Se tú verás cuando yo me ne vado, Si tú verás cuando yo me voy, allora Ahí la tendrás. C'erano tante cose che cercavano di distrarre Eliseo. E tante cose che tentavano di distrarre Eliseo. Però Eliseo rimase infuocato in en Gesù. Eliseo se quedó en Jesús. La Bibbia parla della parabola del seminatore. La, de, la parola del sembratore. E il seme andò a finire in tanti tipi di terreno. E la seminazione si fu in tante terra. Hai un seme che è stato portato via dai problemi. Uno que fue quitado para los, de los problemas. E quini persone vengono scoraggiate dai problemi che vivono. Y entonces, muchas personas son desanimadas por los problemas que viven. Altri vengono opposti los affanni del mondo. Otros son como tapados por las uh, cosas del mundo. Ah, devo fare la carriera, devo fare successo. Hay tengo que hacer mi carrera, tengo que tener éxito. Ah, la mia familia. Ay, mi familia. Y esto no le permite a seme de desarrollarse. Pero c'è anche chi porterà fruto viene a chi aveva frutto. Per il 30, per il 60 mm -hmm. o per il 100 Chi è per il 30, chi è per il 60, chi è per il 100 Non farti distrarre dalle cose di questo mondo. Non ti dovrai distrarre dalle cose di questo mondo. Non farti scoraggiare dagli attacchi del diavolo. Non ti facciamo disanimare dagli attacchi del diavolo. 51 profeti sapevano che lì, quel giorno, ci sarebbe stato un manto. 51 profeti sapevano che lì avrebbe stato un manto. Però solo Eliseo l'ho preso. Però solo Eliseo lo trovò. E oggi ci sono tanti manti che Dio ha messo a disposizione. Tanti che sono caduti. Tanti che, che Dio vuole dare. Tantos che Dio vorrà. La domanda è... E la pregunta è... Chi li prenderà? Va a non sono per tutti questi manti. Perché non sono per tutti. Però chi li prenderà? Va a Questo è l'anno dell'espansione. Siamo cresciuti tanto. Hemos tanto. Abbiamo compreso tanto della parola di Dio. Abbiamo sentito molto della parola di Dio. Abbiamo anche praticamente imparato a pregare per i malati. Abbiamo imparato a fare il patrone di sanità. Abbiamo imparato a fare tante cose quest'anno. Abbiamo imparato a fare tante cose quest'anno. Anche a lavorare sul nostro carattere. A en el carattere. Ora viene il tempo di prendere il manto. Chi lo prenderà? Chi lo va a agarrar? I mangi ci sono, la famata sestante, il re nutrito è potere, il re ha il suo potere, chi prenderà questo potere? Chi intomaràse potere? Sapejete tutti la storia di Barnaba. Voi sapete la storia de Barnabás? Sì. Però ho bizando che Barnaba prima non si chiamava Barnaba. Però poco saben che Barnabás antes, no antes no se llamaba así. Barnaba si chiamava José. Si llamaba José. I però la Bibbia dice che lui ha venduto tutto quello che aveva. La Palabra dice che lui ha tutto quello che aveva. E lo mise ai piedi degli Apostoli. E lo mise a piedi degli Apostoli. E da quel momento gli cambiarono nome, diventa l'Apostolo Barnabas. E da le gli cambiarono il nome se volviò l'Apostolo Barnabas. Io sempre mi sono chiesto. Io sempre le pregunte. Che cosa spinge un uomo? Che è uh, lo che empuja un uomo? A vendere tutto quello che ha. A vendere tutto quello che tiene para i a degli apostoli de los apóstoles degli apostoli no es el desiderio di de avere il manto un manto che cosa lo le persone a las personas a hacer sacrificios para seguir a Jesús si no es di de toccare il manto el manto il desiderio di seguirlo el deseo de seguirlo il desiderio de servirlo el deseo de seguirlo di fare la sua volontà. Di essere la sua volontà. Chi toccherà questo manto? Chi toccherà questo manto? Vogliamo avere un momento per pregare? Vogliamo avere un momento per orare? Salutiamo tutte le persone che ci seguono attraverso internet. Salutiamo tutte le persone che nel diretto.